Allora, eh, grazie Presidente, eh, devo dire che finalmente oggi arriva in Aula questa delibera, eh, delibera che eh, diciamo abbiamo presentato già un po di tempo fa, eh, sia eh, molti consiglieri, eh, sia di maggioranza che di opposizione, infatti come potete vedere dalle firme. Diciamo, questa è un'iniziativa eh, che viene sostenuta e sposata da tutte le forze politiche eh, in campo questo perché la delibera è il frutto di un lavoro portato avanti eh, dalla commissione urbanistica ma anche dalla commissione bilancio e dalla commissione Mo mobilità sostanzialmente con questa delibera di indirizzo eh, i consiglieri chiedono di vincolare alla realizzazione di un'opera importante e cioè la stazione eh, Giardino di Roma eh, sulla eh, linea eh, Roma-Lido, quindi una nuova fermata della linea ferroviaria Roma-Lido, degli oneri derivanti dalla, eh, diciamo da alcuni permessi di costruire eh, rilasciati su, in base al cosiddetto piano casa e eh, mh, appunto anche altri oneri derivanti da un accordo di programma insistente sempre nel comprensorio di eh, Giardino di Roma. Eh, su, questa, su questo tema sono state fatte tantissime commissioni in cui innanzitutto abbiamo cercato di capire come consiglieri se fosse possibile destinare queste somme, se le, innanzitutto se le somme erano in realtà già state introitate dall'amministrazione e se poi se le stesse somme si potevano spendere, diciamo, investire per la realizzazione di un'opera che ricade soprattutto su una linea ferroviaria che, come sapete, non è di proprietà del Comune. Quindi, dopo aver fatto tutte queste verifiche, grazie all'aiuto e al supporto degli uffici e credo anche dopo aver presentato in passato anche delle mozioni sempre sullo stesso tema, sì, lo leggo qui, abbiamo approvato già il 25 ottobre del 2018 una mozione, la 186, in cui chiedevamo proprio la realizzazione di questa stazione della linea Roma-Lido. Abbiamo fatto anche un passaggio con il decimo municipio perché in passato queste somme erano destinate alla realizzazione di un'opera differente e quindi lo stesso municipio si è nuovamente espresso eh, il, 1712, quindi il 17 dicembre del 2018 all'unanimità in favore della realizzazione di quest'opera. Eh, ci siamo accertati, oltre che della fattibilità eh, quindi, eh, amministrativa diciamo così, della realizzazione di quest'opera, anche Ehm, se eh, il municipio e quindi il territorio la ritenesse un'opera prioritaria e devo dire che in tutte le commissioni erano presenti comitati, associazioni, cittadini che hanno ribadito quanto per loro questa eh, quest opera sia appunto eh, cruciale e eh, fondamentale. Eh, pertanto noi eh, oggi riusciamo a, a portare in aula questa delibera avendo fatto però lo voglio ricordare già un passaggio in sede di discussione di bilancio a dicembre perché con un emendamento abbiamo già inserito l'opera all'interno del DUP. Eh, il passaggio successivo quindi è quello che chiediamo noi adesso alla Giunta con questo atto è di fare tutti i passaggi successivi necessari per attuare quest'opera, primo fra tutti ovviamente la realizzazione di questo, del progetto eh, dell'opera stessa. Eh, inizialmente va emerso anche in commissione che l'opera doveva essere realizzata forse dal privato come un'opera a scomputo, quindi ci risulta che in passato, se non sbaglio nel 2014, eh, fosse già stato presentato un progetto inerente alla stazione dal privato e ora quindi sarà alla giunta eh, dare attuazione alla delibera mandando avanti questo progetto cercando di capire come svilupparlo e come poi metterlo eh, a gara eh, e eh, anche in considerazione del fatto che come sappiamo dovrebbe essere sottoscritto un accordo tra la regione e Roma Capitale eh, per, proprio per eh, riguardante eh, diciamo tutto l'ammodernamento la, eh, della linea eh, Roma-Lido e eh, ovviamente anche verificando all'interno di questo accordo la possibilità di cofinanziamento da parte della regione dell'opera eh, stessa. Per cui eh, noi eh, concludiamo con, con il voto su questa delibera il lavoro che è di nostra competenza, che è quello di indirizzo, ovviamente, eh, in merito alla realizzazione di opere che per noi infrastrutturali e legate alla mobilità, che noi so per noi sono prioritarie, e eh, demandiamo alla Giunta tutte le attività successive su cui ovviamente ci terremo eh, aggiornati. Grazie.